ciao a tutti sono candida e benvenuti sul mio canale oggi voglio fare insieme a voi un esperimento una cosa che non ho mai fatto ma sono molto curiosa di provare a fare e cioè eh, colorare con eh, gli alcolici con i colori alcolici allora eh, perché ho iniziato ad usare questi colori vi faccio un breve, una breve, un breve cappello ehm, dunque praticamente sapete che ho iniziato a fare i miei esperimenti con la resina e che mi piace un sacco e ho cominciato per questo motivo a utilizzare mh, i colori alcolici tra l'altro questi della pinata con cui mi trovo molto bene devo dire. E, ma li ho utilizzati con la resina per fare l'effetto petra che è questo qui, che è questa esplosione di colore e si, e si fa ehm, utilizzando colori e resina ma vi farò qualche video per farvi vedere perché è semplicissimo ma è una cosa veramente divertente da fare e quindi io praticamente ho, ho comprato questi colori allora eh, come tanto insomma se siete creative come me lo sapete eh, ho iniziato a guardare cosa si poteva fare con questi colori e ho visto tantissimi tutorial tantissime cose che mi hanno aperto un mondo e mi è venuta troppo voglia di provare e quindi ho deciso di provare a fare questi a colorare questo fogliettino vi farò vedere come lo faccio io non so assolutamente quello che verrà fuori credo che non sarà una cosa eccezionale perché è veramente la prima prova però vi dico già che eh, Oh, con quello che otterrò spero di riuscire perlomeno a tagliare poi con delle fustelle delle forme da inglobare dentro i miei, le, le, le prossime creazioni in resina che farò ma non è neanche detto, quindi vediamo un po' cosa viene fuori allora intanto vi faccio vedere che cosa sto utilizzando come vi ho detto, eh, gli alcolici, io ho questi della pinata ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di alcolico che avete o che trovate, o che trovate su, su internet o quello che volete e questi per esempio io non li ho... Mh, non li ho trovati su Amazon, ma li ho comprati da un negozio. Eh, magari vi lascio il link, eh, nella descrizione del video vi lascio il link del negozio dove li ho acquistati, perché eh, tra l'altro un negozio c'è una ragazza molto carina, mi sono trovata bene, ho già fatto due acquisti e mi sono piaciuti. Però in questo momento non ricordo bene il nome del negozio, ma vedo di lasciarvi il link. Eh, no ve lo dico subito anche perché qua dovrei avere un fogliettino se non ricordo male che ho tenuto allora sì, si chiama fantasy di manuela, di manuela via sotto vi sotto vi lascio il link per accedere al negozio quindi i pinata li ho presi da lei eh, ora ehm, proviamo a fare questo questo questa cosa innanzitutto vi dico che eh, non ho comprato perché è una prova, cioè volevo prima, di, prima volevo un attimino capire e quindi come sapete insomma cerco sempre di, eh, di, di cercare di usare le cose che ho come dico sempre di fare a tutti ho utilizzato della carta fotografica questa è della semplice carta fotografica non ho comprato eh, la carta apposta per gli alcolici magari il risultato sarà anche migliore però eh, anche questa è una carta eh, lucida eh, da foto e quindi non lascia passare sicuramente l'alcol dall'altra parte direi che va bene L'unica cosa che ho dovuto comprare è stata questa, cioè l'alcol isopropilico, che comunque è un alcol che poi si può utilizzare per, per svariate cose, per igienizzare, per come, come si utilizza l'alcol etilico. Vi dico subito che chiaramente ho provato ad utilizzare l'alcol etilico che avevo in casa per gli alcolici. Avevo provato su un plessiglas dei portachiavi, avevo provato direttamente là e non funziona perché l'alcol si asciuga immediatamente non è venuto assolutamente quello che volevo non ho provato ad utilizzarlo sul foglio ma secondo me la resa è la stessa infatti avevo letto che bisognava avere per forza questo alcol e, e quindi ho fatto che comprarlo per provare quindi cosa ho fatto ne ho messo un po' perché non, sono ancora, non mi sono ancora munita di boccettine con il contagocce per farlo comunque ho messo un po' di alcol dentro un bicchierino di di plastica io sto utilizzando una di queste pipette che mi sono arrivate con gli stampi in silicone per la resina e utilizzerò questo e poi semplicemente una cannuccia per spandere il colore quindi fatto ciò cominciamo allora io eh, vi dico proverò a fare come mi viene in mente di fare eh, però non so neanche se perché adesso ho visto un po di tutorial ma eh, sapete che si guardano tante cose poi alla fine allora io proverò a mettere intanto metto dell'alcol perché ho visto che è meglio se il foglio intanto è, è già un po' bagnato così praticamente si spande meglio il colore poi aggiungerò le goccine man mano che mi servono però intanto do ok metto un po' di alcol così ora facciamo che boh utilizzo no, partiamo da un bel color magenta va? così si vede bene nel video perché questo è un colore che spara tantissimo mi piace un sacco quindi vediamo un po' metto una goccia Sì, questi colori si usano a gocce praticamente e poi con il mio con la mia cannuccia vado a ad allargare la mia la mia macchia anzi sapete che faccio non ci riuscirò ma io provo a fare un fiorellino vediamo un po allora facciamo così provo a fare un fiore quindi provo a ehm, provo a fare delle macchie che potrebbero corrispondere ai petali lo so sarà troppo presuntuoso verrà una schifezza ma fa niente lo stesso, vediamo insieme cosa viene fuori. Non lo so, quindi metto un'altra goccina qui. Cannuccia, vedete che qui chiaramente manca un pochino di colore. Vediamo se glielo possiamo aggiungere. Così non lo so. Questi colori sono. a usarli con la resina mi sono divertita un sacco sì, in effetti non è venuto più tanto bene perché non c'è più la divisione ma non importa, Dai adesso vediamo un po' aggiungo un po' di colore qui così cioè scusatemi un po' di alcol se lo prendo anche magari esce e facciamo lo stesso qua Dovevo... ah tra l'altro guardate se io già lo solo lo sposto Ho messo poco colore, sono tirchia come al solito, porca miseria. Allora, mettiamo una goccia anche un po' più grande, va. Eh, che forse prende meglio. Così, vedete che poi con l'alcol voi... Basta che spostiate il vostro foglio. E lui si allarga e la macchia si allarga invece quando ho visto che quando usate guardate eh, la, la caduccia vi faccio vedere si crea vedete una linea di colore guardate lo sto scoprendo adesso insieme a voi eh. ecco si crea una linea di, di più profonda di colore che una volta asciutta rimane sicuramente più scura che non è male eh, devo dire per cui proviamo un po' eh. facciamo gli esperimenti così cerchiamo di capire un attimino la differenza sì, questa cosa è interessante per cui adesso io vado qua giro veloce, bisogna essere molto veloci. Eh? Questa è una cosa che eccoci, eh, vedete che forza di fare, guardate qua, sto soffiando e qui si delinea di più il il colore, ora facciamo ancora qui, poi vediamo se riusciamo a dargli una forma di fiore in qualche modo. Io ci provo. Eh. Se non ci riesco, vorrà dire che non sarà un fiore, ma sarà uno di quei quadri astratti che fanno. Vorrei capire perché la prima parte che ho fatto è venuta molto più Ah, sì, ma ho capito perché la prima parte che ho fatto è venuta molto più scura ma perché esatto avevo usato eh, meno alcol invece qui ho esagerato con l'alcol e quindi è diventato tutto molto più chiaro quindi adesso che ho capito un po come funziona vado ad aggiungere un po di, eh, di direttamente di colore Ecco, vedete, qui asciutto non funziona più, guardate, si vede subito. Quando si asciuga non riuscite più a spandere... Non riuscite più a spandere il colore, perché il colore deve essere, praticamente ci deve essere, allora, adesso ho capito, eh, un pochino, ci deve essere il foglio che leggermente deve essere bagnato per forza come in questo caso, ma non troppo se voi lo bagnate appena appena quando sparate il colore con la cannuccia così vedete che lui si allarga ma rimane scuro se invece abbiamo più eh, più alcol in automatico rimane tutto tutto immediatamente più chiaro per esempio qui non mi piace proprio per niente quindi io cosa faccio vediamo un po perché così impariamo anche le correzioni che si possono fare tranquillamente sono sicura gli metto ancora un po di alcol un po di colore infatti vedete ripasso e guardate un po ok direi che l'abbiamo capita. Comunque questa tecnica è anche bellissima. Sì. Perché vengono delle sfumature di colore io adesso sto usando, allora io adesso sto usando solo un colore. Adesso chiaramente cosa faccio? Vado ad usare un col... un colore diverso. Voglio vedere Allora, il nero, mm... il nero potrebbe anche essere. Se io lo mettessi al centro per fare una specie di sì, però ho paura di fare una, una stupidaggine, ma non importa, tanto stiamo provando, così cerchiamo di capire. Sì, poi io fenomeno ho voluto già fare il fiore, certo, manco fossi capace di usare i colori, ma non importa. Allora, io adesso ho messo il mio alcol qui, il mio colore nero al centro, però da quello che ho visto intanto lo faccio asciugare un po'. lo faccio asciugare ma senza senza senza l'alcol isopropilico così ok così non si sposta e adesso poi vediamo se funziona eh. facendo molta attenzione vado a mettere un po di alcol ma proprio qualche goccia lì vediamo un po Mm, non funziona, non viene quello che pensavo. Allora, vediamo un po'. Mm, così un pochino. Ho capito anche questa. Allora, praticamente, se voi mettete prima il colore e poi eh, l'alcol sopra, non, eh, la sfumatura ci viene, ma è leggerissima. Bisogna fare il contrario se volete un colore molto più... molto più con la sfumatura molto più evidente io adesso faccio una prova metto l'alcol qui guardate la differenza gli metto una goccia di nuovo di nero e vedrete che cambia tutto sono sicura allora io metto una goccina qui ok se adesso sparo il nero esatto vedete che mi ha allargato cosa che prima non ha fatto proprio per niente, proprio per niente. cerchiamo di non toccare Sì, questo fiore ok volevo fare la macchia nera centrale ma è venuta proprio una macchia niente a che vedere con quello che avevo in mente vediamo un po se riusciamo a ok Ok, così allora fatto ciò farei ancora una cosa. Allora, visto che ho provato a fare il fiore, potrei continuare a dare colore, ma no, voglio, ci voglio ancora provare. Voglio vedere se riusciamo a fare qualcosa di decente. Quindi, cosa facciamo? Intanto, asciugo un attimino il tutto. Ok, quindi asciugo con. La con la pistola dell'embossing con la fo o con il font, come volete, comunque il così perché è ancora un po' bagnato. Ok. Ora farei così. Allora prendo del, un pennarello indelebile color oro che dovrei avere. Giotto, prendo uso questo decor metal comunque penso che vada bene qualsiasi cosa e intanto proviamo a vedere tanto si scrive come scrive sì, scrive e voglio fare intanto una forma vedete una cosa un po' così che dia una parvenza di, ai miei petali ok, visto che non sono riuscita a farlo con con l'alcool ink io glielo faccio così ok vedete che non è male e già che ci sono voglio anche andare a, a delineare un pochino anche queste cose qui all'interno che non sono niente male giusto così per dove ci sono perché non si vede bene nel nel nel video però ci sono proprio questi effetti bellissimi che ha fatto che ha fatto il, il colore proprio belli e poi voglio fare un'altra cosa cioè vado a prendere il mio eh, allora potrei prendere un bianco anche qui uso questo perché stavo pensando se farlo sempre con l'alcol ma no lo faccio direttamente con un pennarello e vado Creare sì che anche se rimane un po' mm, no, non va bene perché mi sta sporcando la punta. No, è ancora un po' asciutto, probabilmente è ancora troppo bagnato. Allora facciamo così, intanto dovrei avere un pennarello gel, forse, o anche questo argento vediamo se l'argento funziona. Ma ah, si sì, un po di più. Sì, allora, ci vogliono questi qua sempre un argento di quelli sempre un giotto di quelli indelebili sì, con questo vedo che viene meglio quindi andiamo a fare una specie di corolla al centro così magari si vede un po' meglio perché sennò non si vede proprio è venuta solo una macchia scura ecco, così, insomma un minimo di di forma di fiore ce l'ha ok e ho utilizzato solo un colore eh? infatti adesso speriamo di non rovinare tutto però voglio provare a fare un'altra cosa tanto ormai stiamo provando tutto voglio provare a mettere anche una sfumatura di un altro colore che potrebbe essere vediamo un po il dorato no perché il dorato visto che già è venuto bene così quindi va bene così, no. Volevo proprio mettere un colore che spezzasse di brutto da questo: boh, il viola, banale il blu. Boh, si, sì, dai, proviamo. Eh. Allora, volevo per esempio metterlo. Facciamo così. Allora, mettiamo un po' di, di alcol qui ne cade troppo con quel devo comprare proprio una cosina che mi permetta di, di spanderlo meglio esce troppo e mi fa macchia guardate che bello questo colore qua sì, mi piace però bisogna che arrivi fino al fondo quindi ne metto ancora un goccio qui ho fatto una schifezza perché ho messo su bianco che non dovevo, va bene, lo correggerò dopo e ne vado a mettere ancora un po' qui per esempio così così l'abbiamo proprio fatto insieme perché a volte vedete che uno pensa che si tratta proprio di sperimentare e capire come funzionano le cose perché altrimenti non, non si riesce mica quindi ho messo un po' poco è venuta una macchia ma non è venuto ben colorato proviamo così allora vado giù ok ok così già è meglio adesso ho visto più o meno come fare guardate forse adesso ho trovato la quadra eh. io metto un po di di alcol poi vado a mettere la goccia qui ok la faccio andare un po più giù che arrivi fino al bordo dove voglio e poi In maniera un pochino più decisa perché poi cosa, qual è il discorso che adesso uno non sa bene come funziona il colore no e quindi ha, ha paura di usare in realtà ci vorrebbe ho visto che usano un attrezzo che spara l'aria in maniera regolare ma più potente di come fa la cannuccia che è molto selettiva sono delle piccole sono è, è un piccolo fascio di aria invece c'è questo attrezzino che insomma è una cosa molto carina che spara l'aria in maniera diversa in maniera più larga quindi si fanno delle cose decisamente più belle qui niente, possiamo tranquillamente andare a ritoccare quindi non c'è problema lo facciamo tornare grigio sì perché questa parte qua l'avrei dovuta fare prima però mi sono dimenticata sono partita subito col dorato e quindi direi che faccio così allora le metto ancora un po qui appena appena Sì. e lascio la parte sotto più chiara ho deciso adesso in questo momento quindi vedete va blocco e poi spandiamo un po bene così ok riprendere delle cose che ho un po' coperto col colore, ma non importa perché tanto le posso anche rifare ok, va bene Vabbè, come vi avevo anticipato non è eh, niente di, di così carino perché, però eh, ho visto insieme a voi come utilizzare gli alcolici avrei potuto fare qualcosa di più astratto così veniva bene perché tanto l'astratto viene tutto subito bene e invece abbiamo fatto qualcosa di decisamente più complicato ma intanto vedete che un pochino l'effetto lo dà in questo caso, in qualunque caso utilizzerò eh, utilizzerò il, um, questo per fare magari delle, con delle fustelle per ritagliare dei particolari che inserirò nella resina perché i colori sono veramente guardate, guardate come brilla ecco, così si vede ah, è troppo carino questo penso che sia proprio dovuto al che sia proprio dovuto ai colori pinata comunque che sono eccezionali devo dire non li avevo mai usati in questo frangente ma mi piacciono un sacco sono proprio carini infatti proverò a fare delle altre cose allora spero che vi siate divertiti a provare insieme a me gli alcolink e magari poi proverò a fare qualcosa di un pochino più carino di questa cosa che è venuta fuori comunque dai lasciatemi sui commenti quello che ne pensate tanto così l'abbiamo provato insieme e non è detto che tutto debba venire perfetto vedete che le prove si fanno e quello che viene viene in qualche modo comunque non preoccupatevi che utilizzerò anche questo e come vi dico sempre se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere e se avete far, da farmi delle domande oppure lasciatemi un commento che mi fate proprio proprio felice così mi piace leggerlo e mi piace rispondervi e detto questo come al solito vi do un bacione vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo video un abbraccio ciao ciao